Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi. Perché le hanno <ride> lasciato così a lungo? Non lo so. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamatics e Marco 007. E siamo tornati su Super Paper Mario. Allora, io sto mangiando un pezzo di pane ancora. È sempre e lui dice che sono io quello che mangio. E' allora, troppo buono, so. ok? I nostri eroi erano riusciti a lasciarsi alle spalle il buio e il caos del mondo di giù. Nel cielo azzurro all'orizzonte si tagliava... Un ora... Mi ora un bel sole di Wii Sentito, era il regno Quindi, celeste dove dimorava Grammy, un luogo di gioia chiamato il mondo di su Da qualche parte oltre l'infinito Grammy è il luogo di gioia chiamato il mondo di su Gli <ride> infiniti banchi di nuvole, Grammy li aspettavano. Mario e i suoi amici si avviarono per quella soffice strada diretti verso l'alto. 7 set La mela proibita Come? no Eccoci Siamo al mondo 7 di Super Mario Bros 10 Oh gioia Al fin torniamo tornammo a, a rivederli il cielo <ride> L'azzurro Cielo Continuando a salire presto arriveremo nel mondo di Super Andiamo Sì Questa è la via per... <tose> Questa è la via da seguire Tuttavia abbiamo ancora Dobbiamo è ancora provare Ficci, sono preoccupatissimo. Io no, io disapprovo. <ride> <ride> ya, yeah, si sentirà solo senza il suo cagliato maritino da, al fianco. Maritino non direi tanto, eh. Mi prego, fatemi capire, questa Picce è l'amica di Mario. <ride> no, no, no. È no, amica, no, no. amica mia. Ehi, guarda cosa. Qui stavo la ho oh, voglia di molte cose. Oh, davvero. Eppure sembra che questa... Ma mi c'è leggo di grande considerazione. Con faccia molto seria. Una cotta a senso unico, si sì, direbbe. Ora basta con quelle inutili chiacchiere. Io mi avvio. Seguitemi se ce la foto. Appunto, parlate con la voce normale. Se procedete dopo far... l'Enti eh. potrete presto il tramonto, meglio sbrigarsi. Smettila di scappare! Ma appena ti trovo, io ti schiaffo. Faccio... Questo faccio, aspetta. Così. Non puoi usare chilo. Scala 1, sì. Ci sono tante scale. Tante. E se cadiamo perdiamo vita, allora. Mario. Sì, lo so, ci sono troppi segreti. Però la musica è.. Almeno la musica è decente. Allora qua ci sono i nemici più difficili. Da qua. Oh yeah, the tu un difficult, Sei Mario. Woohoo. Oh yes! Non sapete che sono? Yeah. Io non vuole sapere nessuno. Let's see, Mashuno. It's in suit. so delicious, say Mario. Oh shit. La parapunginella. Parapunginella? Aiuto, you are you kidding me? Qua stanno le parapunginelle! Oh, Mario, ecco. Yeah. La parapunginella agli ali e a l le l la l lo spuntore bye, questo le permette di difendersi da ogni attacco di Mario. questo le il permette il di martello... starti zitto oh. che devo salire lì il martello e il sacco usare kilo oppure protezio oppure Bartolomeo Bart, si sì. non puoi usare Bartolomeo visto che vola cosa? Se vuole è normale che è Bartolomeo non lo non usare. Ah ah! Luigi! Ah, ah, ah. Ah. Eccola! Cosa ah, ah, ah. Luigi? Ah no. Okay. Allora? Chi è che aveva ragione? Io! Eh. Visto che quello era solo. No! Quelle. Help Luigi! Ah. Ah. Mannaggia! Ma che cosa ti succede? Si sconnette il telecomando. Ok. Taglio. Okay. ok, scusate l'inconveniente, ma giustamente proprio mentre il tizio qua mi congela, io dovevo subire le pene dell'inferno, che okay. allora. Anche se siamo in paradiso. Ah, le pene del paradiso. Ah, wow. Hello. Goodbye. Oh yeah! Perfetto, allora, questa è una nuvola a rimbalzo. Non capisco perché iniziamo. È una nuvola a rimbalzo sì. Non capisco perché iniziamo l'11 i numeri iniziano dall'11, nel sì. 15 il e non abbiamo manco trovato 10 aaaah qui c'è il 16 che cacchio dici? sì, allora poi sarebbe 17 ecco Hello, Mr. mister funge mr funge <ride> Vabbè la stare. un para oh yeah, luigi oh yeah. caccia gotcha. uh, mamma mia corri luigi ho detto corri non vuoi! Oh yeah. Perché ti oh buttare? Run, ah ah ah ah ah ah Spoon. 11 danni. 19. Ah ok, io non sto andando in 3D, che mi preoccupa. No. Non c'è nessuna, oh. nessuna. No, vai giù. Uh, non c'è nessuna carta qui. Tanto mi ricordo. Ok, niente. Devo usare essere... wow. Ah. Ok. Qui finisce la scala 1. Ok si suppone che okay. ah ecco perché vedi ma inizia con il giro scala 2 naturalmente non c'è la scala 0 ecco perché Wow, quasi possiamo avere un sacco oh, di punti ah oh, ah oh. ah eh no. mamma mia che testata che che sono respawnati non sono respawnati li hai usati tu forse No, giuro, so ah, non li no. avevi ancora usati. Ah, sono due blocchi diversi. Ok. <ride> <ride> <ride> Così si cioè, Mi ha proprio salvato la vita. Aia. <ride> mi ha salvato la vita. Per un pelo. Per un capello, si sì. dice. Ah, wow. Perfetto. No, tu cattivo uh. numero 8. Ho delle caste cattura. Mm. Uh. Vai, tanto, tanto ci sono i negozi. Beh, li faccio danno po' così. Sì. Pure non caricando al massimo faccio, non lo sapevo. Ok, allora, andiamo in. Su... Ok, no, no. No, io odio quando salto le cose, ok? Ora devi saltare le cose Non hai avuto nessun risultato Wow, qui c'è roba Monello, Monello Ok, le volo sui tu. Ah, no, no, c'è una carta C'è la carta di questo Dove? Boh, che c'è Vai Oh, bene, non so dove. Aspetta! No, nel senso vai, colpiscilo! Eh sì, lo so! Oh yeah! Goodbye! Hate yourself or your coin! Eccola! Giusto? Carta? Sì, è lui. Dentibus. Dentibus, ok, Dentibus. Ok, allora hai finito i segreti. Almeno per le carte, però. Tanto il resto è inutile. Wow! Tipo le schede di cucina le, le trovi solo a botta di live cioè qua. Oh. Il opzionali è solo a smettere di Allora, allora c'era roba più sotto. Allora, intanto, qui Se, non ah, ah, Sì, non c'è niente. bravo, è in chiuso. Qua stavamo in Ok, non c'è niente a quanto pare. No, volevo fare un attacco di salto. No. Lampoplizz? No. Non ce l'hai. Bravo. No, so io che cosa fare. Protezio! Wow! Wow! Wow! Wow! È tipo l'abilità specchio di Kirby! Wow! No, eh, un no. po' più a sinistra! No, Prova non... un po' più a destra rispetto a quello di prima. Non qui no. No, Leandro, non c'ho fatto una... No, no, no stava... la più bassa Questa... Pro Prova... proprio al limite della lavoro Al limite, ti ho detto No. Bravo, eh Ti ho detto al limite, non c'è No, non ti ho detto che non c'è Ma ah, si può arrivare Questa nuvola ci è arrivato Sì yeah. Ricordati di fare le, le cose Quelle cose Eeeh yeah. vabbè che stile io Quando mi. A me piaceva un sacco il suono che faceva il.. che stile in Paper Mario Il portale delle nave! Così Why you hate Luigi Game, please! why you hate Luigi Game ho detto gioco perché oggi Luigi? che cosa ha fatto io? ah game why do you hate Luigi? why you hate <ride> oh. cosa ero detto? Ah, ah. <ride> Luigi? cosa sì, era successo? ah! era avvocato Luigi! si, qui finisce a scala 2, oh yes finisce a scala 2 ok ah qui non c'è niente, Fush. tanto non c'è nessun segreto più scala 3 Ah, ah, ah, ah, ah. Comunque que questa cosa Cioè il, il fatto che questo è il paradiso ah, Questo è il fungo ghoul Focyok <ride> <ride> cambi con Mario perché non vuoi Perché? Perché? Perché? stai piangendo suo fratello suo no sei... ho, ho cambiato di Mario perché solo Mario si può abbassare e solo Mario quindi può piangere tra le ah ok la disperazione di Mario effetti tutti gli altri fanno, fanno degli attacchi speciali persino Pitch vabbè perché lei o si... si difende eh è come la migli il miglior attacco è la difesa mi, mi, mi non il rizzo eh? Non lo Ok, io ho il sospetto che in quella porta lì dovevo andarci. In quale porta lì? Non è giusto, perché lui può passare in no? Perché tu sei più alto. Non c'entra niente. Ma Passo che fai? Passo attraverso la nuvola. Vedi che è più basso di te. Ok. Eh, vedi. Non c'entra niente. Ma che fai? Vai sulla nuvola. Faccio così, ecco che faccio. Vai sulla ah, nuvola. Vuoi ascoltarmi per una volta? Non ci sono più secondo E che ne so, io? Non volevo! Sarebbe quello di là che ci fa i fulmini. Sì. Lo sgherro di. Huff uh, and puff o qualcosa del genere. Sì, è il boss di Paper Mario il primo. Che, che ha come sgherri proprio questi qua. Questi. wow, 16. Perché? Ah, è vero la carta! Cavolo, ah, cos'è la carta? Ho tenuto la carta quindi ora gli faccio il doppio danno. Ah, è vero, ecco perché tu facevi 42 danni a Tartosso: perché c'è la carta di Tartosso. Sì, ma non è normale che comunque gli così tanti danni. Ok, allora adesso devo andare giù in quella porta di prima. <ride> perché qui? Qui non ci siamo andati e si può mancare. Quindi Z. Oh, bellissimo ok io adoro sti frutti pure io come si faceva negli altri paper Mario. per far cadere le cose dagli alberi bisogna martellarle ma uh, se le mangi comunque non è ancora capito? eh devi vedere c'è la descrizione c'è scritto un strano sapore comunque Anzi, ha un sapore <ride> <ride> e vai avanti mignonni mm, okay, comunque sì. mangiatele tutte Mele. mangiati tutte le mele blu vabbè ora non mi serve devi mangiare le mele blu perché si sì, perché ti serve almeno una mela blu nell'inventario e poi ci sono altre mele si sì, lo so che ci sono altre mele blu eh ma quindi puoi... mangiale ma lo so ma no, no, no, ora, non ora non per un me le tengo per Beh, usa il tonico più dopo no te lo si ha, ha. Uh, 3D Aha, I hai you! devi andare in 3D! vai! niente, non si possono colpire! ora! ah ah! si va in basso, perfetto! e poi si va in alto! senso A! Mm, non è più in basso No, non più in basso Ok Di scegli Mario mm. si sente oh. in giro E quindi si sente in giro mm, mm, mm. Alleluia mm, mm, mm. Oh yeah Perfetto, continuiamo Aspetta, ho visto qualcosa? No? Perfetto. Mentre di... Non sono appena ricordati. Ok. In 3D, ma in 3D. Un secondo. Ah no, era un'altra volta allora. Ah, ah, ah. Luigi, Luigi si sentirà confuso. Un sacco confuso visto che è ah, stato io. un mezzo. No, è stato per un mezzo secondo. Scala 4. Ok, allora. Uh -huh. In 3D. Eh? Luigi sarà super confuso visto che è stato per un mezzo secondo incredibile 3D Ok, gli altri personaggi in questo livello sono possiamo dire inutili. Non è vero, Luigi è utile. No, gli altri intendo, soltanto Luigi è utile. Mario. Luigi! Mario. Luigi è utile! No, no, ma Mario anche è anche utile Ok, questo oh. è un flipping uh, tizio! How dare you! Non ma era visto. flipper prima. Ora lo è. Come? Oh. Aia, non l'ho visto. Sì che lo. Eh, hai visto i contorni? Che c'ha? Quelli si chiamano Flippini. No, non so. prima non lo erano. Lo so, non è che tutti i nemici sono Filippini. Quando lo sono una volta non è che lo sono Allora, oh, dietro okay. quella porta dobbiamo andarci, ma non ora prima.. Ops. Prima devo morire. No, ancora! Scala 4, si, sì, molto interessante! Ok, la smetto. Right. Oh yeah! Looking good! Mangialo! No! Mangiati allora Ecco, vedi? Vedi chi dai flipping? Uh... No, volevo fare un attacco solo. Flipping la Non è la Kitu, è oh la Kitu. Boh. No. Luigi Wins. Ripetete con me. La Kitu. Un sacco so di persone dicono la Io dico la Kitu. Eh, perché ha l'accento solo U. Uh, should I go? No, no c'è una nuvola giù. Vedi quella nuvola? Lì sopra non c'è niente. Lì c'era il, il passiero che era ah, appena aperto. Ok. Qui c'è una lungola grossa. Frutto giallo qui. Ok. Mario. Ok, era qui che bisognava mettere in 3D. E non è un segreto. Ok, frutto giallo. Mangia quello blu. Mmm, vedi, yeah. ho aspettato almeno per recuperare un po' di vita. Ok, basta. Mmm, vedi? C'è già tanto se si vuole inventare Mmm, yeah. perché? Perché ne posso raccogliere un altro. E eh? allora... Aspetta, vediamo se c'è qualcosa che non mi serve. Lui? Fantafungo non lo usi mai. Ok. Mm. okay. Ma perché lo sprechi che per le mele gialle? Ci sono le altre! E lo sai! Oh, yeah. E l'ho già detto, le volevo prendere, sono strumenti curativi, io sono un po' a secco come puoi notare. Sì, ma ci sono altri sono oggetti sono. un po' a secco te. come puoi notare. Lo so che ci sono altri. Sei quel fungo shake! Usa quel fungo shake. Sì, eh, vabbè, guarda l'altro. <ride> sì. uh, Luigi, Luigi, che fai? Perché fai? Facciamo un'altra porta. Non lì, non lì, non lì, non lì, non lì. Vedi, in fondo c'è una porta. Vedi gli squig. Dai gli squig. Ah ah! Mo no, 32! gelatina non ti serve a niente, non l'ho usato. Man, you don't say? Capitano. Quindi finisce la scala e Ok. Tanto quella porta quella porta ci andremo per forza, non è, non è uh, opzionale. Oh yeah. Quindi quale possiamo forza? andare quanto. Quale porta? Con quella porta lì che hai saltato che hai detto, vabbè ci andiamo dopo. Ma quale? Quella porta uh, lì, ti ricordi? Que quella porta che stavi con Luigi e tu hai detto uh, vabbè ci andiamo dopo. Ma io non ho detto niente, dove? Quale? Uh, prima del tutto giallo, c'era una porta! Ma no, io non l'ho vista. Alcuso, perché... Tu tu l'hai vista e lei vista. Eh, Sal piano 43. <tose> che fai? Non sta lì. Devi andare, cercando, masso, devi andare più in alto, devi andare più in alto con la <tose> loro. Voletta 48. No. Più giù. No. Il basso. 47 però non è più in altro genio. Cioè Ho sbagliato. Vedi questa. Tu, tu hai detto... Vabbè ci andiamo dopo. Ah, e qui si scende. E non c'è andare. Non, non hai detto che ci vuoi entrare. Va bene, Ops. Ok, ce l'ho, ma è. Ce l'ho, ma è. Una donna. Oh no, peach. Oh. Mario è una bellissima donna. Ronf, salve, io sono Luigi! Che fai che piccio, sbagliati, signora! Signora, sì. sta mangiando le mie api! Lui, Luigi c'ha io! Pronto! Perché hai detto sta mangiando le mie api? Mm. la ragazza ha un solo pesante, eh? Non la smuovere corrupito! Ah. Oh, Mamuni, vi prego, ditemi cos'è la principessa sapete cioè. No, hai sbagliato! Voi. No, l'ho fatto apposta! Deve aver mangiato No, dorato. devo aver mangiato il frutto aver mangiato dorato. temo che dorato. la ragazza ha mangiato. di buon ti senso. Pensi? Il frutto dorato? Ah. Ops, che peccato. Il mondo di suoi costellati di alberi maschili con i frutti producono insoliti effetti. Il frutto dorato conferisce una tale sazietà da far sprofondare nel suono. Non sono davvero profondi. Quelli da cui non ti risvegli per cento anni. Se, sì, insomma. Cioè, il tuo tormentato nel balazzo. Oppure.. Eh, 30 anni! 30 anni! Scherzi, sono un cupo pazienza io. Paziente io, ma c'è un limite a tutto. Farfabino ci sarebbe qualche modo per svegliarla prima? via perché noi devo riconoscere tale artificio? Beh, in realtà ci sarebbe, cioè.. aspetta un momento. Ricordo le parole che un tempo mio padre pronunzio Disse che nel mondo di su c'è un frutto proibito in grado di testare chi un Frutto proibito? Che significa testare? Produrre quale albero può pro produrre si sì fatto frutto? E insomma smettila di copiarmi, non parlare come una signora, sono io signora. Su via perché mi. Perché... <ride> Dicono <ride> sì, io la dico, proprio perché voi dovrei saperlo. Fantastico, tutto quello che sappiamo è che dobbiamo cercare un frutto. Dobbiamo fare qualcosa, andiamo a cercare tutti i pieni di frutta che possiamo. Vedi? Oh, okay. Ma chi è questa faccia? Tutti sembrano se andare più grande. No, ma non parla con la voce di farfavile. Infatti, uh. mm. Mm. Ok, basta. Fate ma come volete, favore. io non vi aiuto. Non... Via. Um. Meglio che non parli Ok, okay diamo i frutti a tutti. Ma, ma perché mi fai il tutorial se io lo so? E tu riempi il tuo inventario dei frutti. Ma forse li voglio usare come oggetti curativi e poi li posso buttare Ma ne hai altri oggetti curativi e poi ti stai No, non ne ho altri, più. ho soltanto colpi. Spero cibo. che pro proprio che la principessa Peach. Spero pizze. proprio che la principessa Peach si svegli. <ride> immagino, immagino che non sia affatto giusto. E poi torna normale, giustamente, perché questi frutti hanno i rimenti da soli. Oh yeah, l'arancione, che non è giallo però proprio quando si sì, va bene, si svegli. Oh! Dove mi trovo? Principessa Peach, oh grazie al cielo ti sei svegliata. No. Nope. Ehi, cosa vi succede nei baffi? Portatevi subito nella cena tempilatoria. Ma cosa, dai? Sei tipo Mario Peach. E poi si è una cosa. Deve essere tutto sbagliato. Ah! Mm. Vabbè, andiamo avanti. Non sei. Andiamo okay. avanti, cioè. Un secondo. Che ti fermo. Un secondo. Devo vedere una cosa. No? Uh. Sì, ok. Perché le vuoi dare il mango? No, video no video. Non, non vuole darle niente. Il mango tropico comunque è un frutto, quindi dovrebbe funzionare. <ride> ah, cioè, stai leggendo la descrizione del mango tropico. Nooo! Eh, vabbè taglio ci rivediamo dove stanno al piano 50 ok siamo tornati scala 5 allora siamo sono... Beh, questo oh, è... in quella qua si sì, lo so stavo sperando un secondo ok qui c'è roba probabilmente no? Vai, allora tu... Mario perché una porta così senza niente è impossibile E infatti ok Solo.. mela rosa ha uno strano sapore strano mmm mi mm. mm. yeah. ami buttiamo una mela rosa mm. mm. l'altra me la tengo come un oggetto curativo non si sa mai capito ok mm. anche se ci sono altri due miei. no non ci sono <coughs> hai preso quella rossa no. hai preso quella mera? no perchè le meme? non lo spieghi? Loro non lo sono, lo spieghi. sono uno shimigami shimigami shimigami si sì. vai vai e questo non è uno spoiler, adesso, ho visto che questa cosa è un riferimento alla puntata 1 ah, ah, oh mio dio quanto non sei andato su una porta lo Bravo. so sto scendendo apposta Qui? Sì, bravo. bravo il pampino ehi hey. oh no ok questi sono Dai, i nemici no. degli abitanti del mondo di su ve lo dico già ah ah ok c'è il tizio volante che ci lancia le sue teste la sua testa però non ne ha tante lol già, tutti lanciano la propria testa no non è vero ok mettiti oppure eh, questa fase è, è un'esperienza grandissima si va sì. Sì, per anticiparci quello che ci aspetta più avanti e non vi spoilerò così <coughs> boss finale un <coughs> boss finale proprio così si il boss finale Sì, il boss finale ok per il mondo di scusa questo è l'ultimo cuore puro che ci rimane uh -huh. proprio così Ehm. Um, vedi? Quindi... Ah ok. 3D forse? 3D forse? Che ti serve fare il salto? Ah, ah, ah, ah, ah. Okay. Che mi serve andare in 3D? Eh? Vai sui cubi. Sì? Che ne so io? E allora che cosa aggiungi? Non lo so, magari c'è la proprio nascosto. Come fai a dirlo? Yeah, backfire! Uh. Ehi, mi sono trovata una mia pure. Bravo. Dai che stiamo superando i 30 minuti. No, no, no. Sì. Ma dai! Usa il super salto di Luigi! Ce l'hai, perché non lo usi, eh? Hai un Luigi, perché non, non, lo, non, ci, non ci salti sopra? No, no, non la perderò! Vai Luigi! Oh no, Luigi ha perso l'ascensore, va fuori dall'edificio e salta fino all'ultimo piano. <ride> Tanto. Ready? Mm. Notiamo al cielo Luigi, fire! Perfetto. Target destroy. Frutto nero okay. qui. Ok. Where is Luigi? It's goo. For the black fruit. Oh no, crazy! Mari. <ride> <ride> Ok, non guarda, ti lascio stare. po' E quanti, quanti mele nere qua. Shhh Che meglio lo chiamano frutto, ma è veramente una mela, le dicono pure Sì, sì Uh, aspetta Se rientro ci sono le mele a terra No, scompaiono ah, Yeah, no. respawn mele infinite, cibo infinito Si mm. pensi che una persona ti svuota tutto l'inventario? Che senso? Ah, le mele nere non sono. non sono buone. Ti danno solo uno, le mele. Chi se ne tanto ne hanno infinite, yeee! Cibo grande. Probabilmente solo quelle nere spawnano all'infinito, finito. Non penso qua. proprio. Ti fanno così scritto. Non penso. Probabilmente okay. quelle nere sono quelle buone. No, io non me lo ricordo, davvero. Okay. <ride> visto che sono le uniche diverse dagli altri okay. si sì, lei l'abbiamo già sì, lo so oui. go e ah, go e ah, ah. go ah. go e ok ah. ora yeah. no, anche questo è l'ultimo piano si sì, andiamo da ah ho capito abbiamo già finito il frutto no. quello sono messi ci sì, siamo già andati non sappiamo cosa fare oh, no. E lì serve Peach. Dobbiamo far svegliare Peach con quello Eeeh. nero oppure. oppure ok, ci vediamo da Peach. Okay, eccoci qui, io abbiamo 43. Ora possiamo entrare e dare gli ultimi due frutti a Peach. E daremo prima quello rosa. Ci siamo sbagliati, eh, non esiste il frutto.. il frutto rosso. Esiste quello rosa però. Li abbiamo scambiato. Sì, okay. Dobbiamo andare Nella a rosa. rosa Secondo me è quella rosa che la sveglia. No, no. Questa è la rende gigante. Ah no, no, è vero, una pesca. De Devo dire che non era per niente il frutto giusto, ovviamente. Ah, no, lo, lo volevo raccogliere, una pescotta. Beh. Ok. Beh. E questo speriamo che sia il frutto proibito. E ora è questo perché ha detto una frase diversa. Oh, eh. Ah, non c'è il frutto che la rende gigante, Io la Sembra che si stia svegliando. Nope. Ferdinci! Mm. Pacco. Stai bene? Sembra l'aspetto di chi sta bene! Ew, ma cos'è stato? Ma no, questa è me... la voce di Peach! Lo so, ma ha mangiato il quindi ora la sua voce è deviata per me. Non è vero! E io, ma uh cos è uh stato? ma cos'è stato? Che cosa mi avete fatto mangiare? Ehm, Cacca? Forse è? Oh. Oh. Salve, io sono Luigi! raga, la principessa si è svegliata! Ma... Luigi! Sei il, il salve, salvo! Garg Garg! Ehi, il maritino non siamo da questa parte. Eh, ma dove, dove siamo mai? E eh, dov'è il mio maritino? E quella Bowser, Bowser, è sconcertata! Eh? Perché sono venuta qui? Non mi ricordo per nulla. Siamo nel mondo suplici, se di su principessa, l'attacco di difensivo ti ha fatto arrivare qui. Ah, lei in paradiso ci Mentre Mario, Luigi e Bowser all'inferno. Mario è un omicida, Luigi ha fatto qualcosa che viene spiegato in Mario e Luigi Partners in Time. Anzi, non viene spiegato ma viene detto che è cattivo. E poi Bowser è cattivo e basta. <ride> Però in realtà anche Peach è cattiva, perché. Non c'è.. Uh, ma sì, in Super Princess Peach uccide qualcuno. Eh, eh nei, in tutti i giochi prima di questi c'erano alcuni tipo uh, Mario Bros 2. Mario Bros 2 si poteva usare Peach, però. Non è vero? Sì. Ah, Mario Bros 2 non lo usavo Mario Bros 2, sì. sì. Vabbè, comunque anche Peach. Oh, Peach è buona così. e basta. Se Peach, non perdonare. Peach è neutrale. Ordunque, sei state. Sono fuori Sono, sono diretta sì. nel mondo di su, questi viaggiatori sono come... Marco, devo leggere l'iria. Sì, ma tu l'hai sbagliato. Ma tu non mi parlare da sopra, sei con E tu leggere. non parlare con Peach con la voce di Farfabio. Vai! Non ho voce di farfalla, è svegliata! Sì. Ah, capisco, piacere, conoscerti di far. Mi rimetto in marcia, tu non tardare. Tarda! In te principessa delle mie pesche! <ride> ok, questa partita era okay. ambigua e è brutta, ok? Sì, ambigua. If non you know capisco. what I mean If you know what no, I mean No, io non lo so cosa dire. Ok, lascia stare. Te lo spiego lui. O oh, oh, no. mi chiedo se siano delle Se le mie parole siano state offensive. Oh no, non ti preoccupare, lei scorpotica conosco. Non preoccuparti. Dopo avervi causato tanti affanni, mi spiace, ora sono felicissima di cerco Cercherò di fare il mio meglio per recuperare il gruppo per tutto. Perché per me di difficile incarnare il gruppo. Non parlo di sotto. Pronti partenza? Via per il mondo di su! Ok! Ok, allora saltiamo fino, fino al, okay. al, alla parte nostra. Okay. Ci rivediamo alla freccia blu che non potevamo fare. Okay. Siamo tornati qui. Adesso... oh yeah! Allora, un attimo, lì sta un cartello, sta... Per non l'avevo letto. Non l'avevo io ancora? Sì, no. l'avevo l'ho Allora... So. Fail. <ride> Uccidete! Okay. Sì, vabbè, tanto strada Velocizziamo un po' Ma cosa? Non serve, guarda, siamo già arrivati No, no, no, non da lì eh Sì, lo so, non ne sono di accaduto Perfetto Ok Vedi che si ripara con l'ombrello? Lo so, lo so, io ti ho detto appunto Non è una, una un... Eh no, perché non posso fluttuare? Okay, non puoi abbassarti! Troppo... Uh, Chi è... che sarebbe troppo più fluttuare a quell'altezza? Dovevi no. già salire. devi fare salire sulla minulla. Così non due chance. Wow. This is bad. No, non ne ho cercata manco una! Senti, eh... non darmi fascia, ok? Ciao no, Luigi! E appunto! Ah, ah, ah. <ride> non devi prendere la testata terribile! Ok, io ho paura! Ah, oh, vabbè! Eh, no. Io ho paura! No, io ho paura che, che ho mancato qualcosa, hai preso della piattaforma? Non hai mancato niente! Ok, la Scala, l'abbiamo complicata! Siamo al piano 60, adesso sono Magari finisce il livello. Scala 6. Uh. Ecco i nemici che abbiamo trovato prima. Attento. Ad amnesio, Ciccesio. No, scala. Ovesia. No, no, no. Amnesio, Ovesio. Uh, Dimensio. Dimensio. <ride> Maledizio, Dimensio. <ride> Maledizio, Maledizio, Amnesio. Gioven... Eh, sì. io, io ho paura di dove sto andando, non lo so. Non ha senso quello che hai detto. Ho ah, paura so. di, di quello che sto andando. Di no, dove perché... sto andando. E io quello devi andare allora, allora, okay, No, allora ho sbagliato pure io. Perché non ha senso. Hai sbagliato solo tu. No, avevo Shhh. sbagliato tutto due. Senti, io non ho detto niente. Di quello che hai pensato. Di non morire. Allora? Muori. Ma no! Sei stupido! L'ho fatta forza! Non l'ho nemmeno rilasciato Dai posta. stai perdendo tempo! Beh, oh, lo so, ma non è Wow Ho preso proprio il blocco ok allora, platform Wait non interessa i soldi Ma ok, Era okay. vicinissimo Vediamo Oh Shake dura più bello bello Sai come funziona lo shake? Sì, lo so come funziona? Eh? L'interrogazione? Eh? Lo, lo shakeri e giura, eh, quello dura più. Non è vero. Sì. No, non ha senso. Oh, sì che tu lo scuoti e quello ti restituisce la vita durante il tempo. Sì, bello. No, no. E di quanto? Io. Yeah. Abbastanza. Di quanto? Eh, mi sa di 15. No, di uno. Ma che cazzo serve? Di 1 al secondo! sotto! Ti ho detto! Mm. No dire uh, anche la vita al massimo well, però, però fino, a, fino, a non, fino a quando non hai dei danni e vieni sulla scala 6 okay. sono al settimo cielo no adesso siamo al settimo cielo prima eravamo al sesto e okay, in scala 7 ahui ti sto rompendo le scatole e veramente anche up. voi sì, sono i livelli dei paperbari che sono nuovi. Quelli del, del mondo 7 sono E allora perché te la pellicola? Ah, quelli volanti lanciano i vermi. Mi ero dimenticato. Uh, i qua. E i vermi possono essere normali e stradati. Mai alati. Boh! Uh. Mamma mia, che, che è che mi ha fatto lo schermo? Questo in uno <ride> io favo un'attività di sacco ok quanti erano le scale? lo sai? no, mi sa 10 okay. non, non ne sono per niente sicuro no? spero, di, spero che tu non lo sia no, spero che tu non abbia ragione andiamo oh. <ride> Il gioco diventa sempre più difficile fin quando vai avanti perché lo vuoto Quella cosa viola ti dà sempre fastidio Almeno a me dà fastidio Perché fa. Ok ora niente fail magari cambia pure con Peach Così nel caso Ah, lo posso tipo salvarvi forse in qualche modo. Non lo so. Però puoi essere più preciso. Magari no, no, forse. No, qua serve no. per forza Guido. Oh, <ride> ah, ah, Come hai fatto a morire prima, scusa? Non sono morto prima. Cioè, come hai fatto a morire? Fungo SOS. So, Mamma sì. mia, vai via. Non ho bisogno. Sì che hai bisogno. Lampo blitz? No, non ho bisogno. Sì che hai bisogno allora. del lampo blitz okay. Perché uccidi tanti nemici? Eh, bravo, è eh, ormai. Il fungo S.O.S. mi salva letteralmente la vita. No, no, no, no, su, su, su, su, no, non con lui. Non parlai con lui. Shop. Pro, pro, pro, pro. Credo che possiamo andare lì. Bueno. Devi andare sul tetto del... Oh, no, no, no, no, così 43, non andarci, non andarci. No, che okay. zombie. Ah, buono, buono. In teletrasporto. Ok, parliamo di tetto. No, no, non no, col tizio. Vai sul tetto. Oh, lo so, ti stavo prendendo in giro. smetti a urlarmi. Mentre dico Mario. So che c'è qualcosa sul tetto. Lo so pure io, ma probabilmente non è questo Visto? si sì. È un altro tetto allora. Perché nelle 7-4 esatto. ce ne sono molti di tetti. Oh. Almeno, oh, sono Jenus, sono la nuvola della mano, piacere! Granisom, grandissimo! Voglio diventerò la nuvola più grande che ci sia. Così per lo parlano siete che, so che riusciamo a diventare più grande mangiando un fungo. Sarebbe bellissimo se lo trovi. Se trovi un argeggio come questo, con questo potere darlo a me. In che senso? Bo dai un fungo shaker. Non capisco come che che dare ho capito vai mi sa che le, le, i frutti dorati funzionano così quindi vai dove c'è la peach <coughs> <Non voglio diventare coughs> grande ecco, ecco perché peach probabilmente non è una nuvola e non può usarlo Vediamo. No. Dove li troviamo? Cosa del genere. Perché sono così lunghi? Ma dove, dove, cosa dobbiamo fare? Scusa, tutti i frutti facevano quegli effetti. Lo sai che mi sa so che c'è il frutto rosso? Tagliamo. Taglia. Ok, ho scoperto, esplorando un po', che nel, al piano 46 c'era questa porta dove non siamo entrati proprio. Eh? Indovinate un po'? C'è cioè i minuti rossi, rossi. rossi. Allora. Che diceva non sa. Ah, intanto qui c'era un blocco, io l'ho cliccato per sbaglio e c'era uno di quei fiori là che ti danno che fanno piovere volete, ma non l'ho nemmeno preso, quindi va bene. E l'hai buttato i minuti rossi. Mmm, tanta furo. Oppure zuppa fiore, visto che mi è di Ora ci vediamo a.. Uh, ci vediamo a Ciro. Cirus. Cirus, vabbè. Vale. Ok. Siamo arrivati in Cirus di nuovo. Eh sì, un attimo. Allora. Siamo di nuovo qui. Ora. Uh, vabbè, sono risparmiati i amici. Parliamo con lui di nuovo. Sono Cirus, si sì, si sì, si. Sì. Grande, grande qualcosa di farvi diventare comunque la mela rossa praticamente se la davate a peach, o peach praticamente diventava grossa e non grossa nel senso grassa ma diventava gigantesca quindi diamo a Cirus la mela rossa questo mi farà diventare grande e fantastico allora assaggio il bello che questo eh, che non abbiamo provata nemmeno lo sa quindi gnam, gnam. Eh? Però fa fatto ora, sono una grossa nuvola e poi chiamatemi Super Cyrus. Sono una. Non sono più una minuscola nuvoletta, un sono addirittura molleggiato. Salta su, esalta. Ecco. Eh. Ecco qua. <ride> <ride> <ride> e poi il tipo passa guardo. Ma scusa io. un attimo! Eh Luigi, perché Mario vive nella terra, io non lo sapevo Infatti. cioè Paper Mario vive nella terra io non lo sapevo due perché infatti non è... Uh, il paradiso vive nella terra cioè sta nella terra dove sta nella terra il paradiso Qui finisce la scala? ok qua sopra c'è roba giusto? ci sono soldi ah. dai prendi i soldi oh yeah looking good wow buttalo no 100 monete buttalo c'ho spazio fai? Ah, c'è lo so spazio ma pensavo che tu non buttalo. mi lo ma vedi un po' sto sprecore qua 100 monete buttalo ma vedi un po' ma hey. ah, è inutile lo perdi forse lo perderei comunque no non lo lascerei per qualcosa di più e finiscono le mondo di su e il mondo di su e di là si dove? chi sei Mario? Oh picciolo! Alleluia! Finalmente! 55 minuti per noi! 55! Con i tagli sarà tipo 40 minuti! Alleluia! Fine livello! Fine livello! Ah, ta, ta. Alleluia! Ci vediamo alla prossima! Ciao! Ciao.